Ti farò un brevissimo saluto eh, io sono stato molto contento quando mi hanno proposto eh, di fare un'iniziativa eh, su questo tema eh, della legalità dello sport che penso che possa trasformarsi anche eh, in una questione diciamo, di, di educazione civica no? dentro lo sport di cui secondo me è stato bisogno perché negli ultimi 15-20 anni secondo me è stato un tema un po' taciuto cioè soprattutto almeno quando io ero ragazzino iniziavano i problemi eh, sia nelle curve a livello professionistico che a livello dilettantistico, non sempre, soprattutto dai genitori, la verità eh, in tutti gli sport si vedevano scene eh, edificanti e in questi anni sono aumentati questi tipi di episodi che a volte sfociano il razzismo, a volte sfociano eh, anche scene non... Eh, appunto eh, dei, di, di chi porta magari i ragazzi eh, a fare attività sportiva e troppo spesso sia le istituzioni che, eh, che, le società sportive, che alcune società sportive non la Cianeto media che abbiamo qua vicino che secondo me è un esempio di, di educazione sportiva da questo punto di vista eh, però troppo spesso eh, la società sottovaluta dei segnali eh, che arrivano e poi sappiamo che nel mondo professionistico comunque girando una grande quantità di denaro, come diceva Falcone, adesso non lo cito testualmente perché non lo ricordo, dove gira tanto denaro, la malavita tende ad avvicinarsi. Questo non è perché lo sport abbia qualcosa di male in sé, ma dove gira eh, una certa quantità di denaro, la malavita cerca di infiltrarsi. e Credo sia giusto parlarne e sia giusto eh, trovare, giusto per educare gli sportivi professionisti e non di domani eh, a saper affrontare anche le difficoltà non solo sportive che uno può trovarsi, eh, può trovarsi davanti perché eh, penso sia giusto non nei nostri territori ma nella zona del Lazio e poi dopo lascio andare che probabilmente sa di me questi, eh, questi temi soprattutto nella zona del Lazio ma non solo eh, ci sono società sportive che so non sono solo quello ma spesso fanno anche un proselitismo eh, politico soprattutto legato all'estrema destra no? abbiamo fatto un'iniziativa sulla Galassia Nera in tutti i comuni qua intorno adesso è un tema un po' borderline però eh, sono temi secondo me molto delicati che vanno affrontati e vanno conosciuti perché non sempre eh, si conoscono e non sempre ci si aspetta di eh, trovarseli davanti e quando poi uno si ritrova davanti spesso è troppo tardi quindi penso sia giusto Uh, approfondire questi temi e ringrazio tutti i nostri ospiti e Michele Romagnoli che sarà disponibile a coordinare allora. oggi. Come diceva l'assessore, siamo qui per parlare di sport e legalità e la legalità come fine è quello di indicarci diritti e, e doveri. Diritti e doveri per vivere uh, questo concetto Noi, e questo lo dico visto che qui ci sono anche delle manomme di piccoli calciatori, eh, più piccole che riguardano il semplice rispetto delle regole in campo o sugli spalti, questo riguarda anche ovviamente i genitori, più grandi come i doppi, il giro di scommessi, il legame tra tipo e criminalità, relazioni pericolose tra due mondi che dovrebbero assolutamente essere lontani, no? invece. Addirittura legami tra gruppi ultra, con i clan, le società sportive. Esiste un documento del 2017 della commissione antimafia che esamina proprio eh, questi aspetti. L'illegalità che minaccia eh, tutto il bello nello sport eh, e nel praticarlo c'è e bisogna avere gli anticorpi, formarli educarli insomma per contrastarla. Ehm, Paolo Berizzi denuncia da anni il ritorno dei gruppi neofascisti, la propaganda, la violenza, la strategia che soffia sulla paura e fa leva un po' sugli su, su, stati più deboli forse anche della società e questo accade anche negli Stati, accade anche in alcune curve, e quindi partiamo proprio da Paolo, dalla sua inchiesta, dal suo ultimo libro, da Nancy Taila, ci concentriamo magari soprattutto su, su, su questo aspetto, cioè su, su, su, sul mondo dello, de, del calcio, dello sport, su quello che accade anche eh, negli stadi. E quindi ti chiedo cosa ti ha portato a capire questo tuo ultimo viaggio eh, nel nostro paese? Ma, eh, più che mi ha portato a capire mi ha dato delle conferme a ciò che, in qualche modo, sapevo perché non l'ho raccontato, ho cercato di, di approfondire questi temi per, per sommare, sul, sul terreno, sul campo, come si dice, eh, più sulle tribune che su, nelle curve che, che sul terreno di gioco ovviamente e ha spesso qualcosa di crimine organizzato tu parlavi prima di infiltrazione delle curve eh, ultra italiane da parte eh, dei clan, della criminalità eh, organizzata, questi non sono degli slogan che buttiamo lì così a spot è quello che accade nella realtà da Milano a Valese, a Napoli eh, passando da Roma, hm? la, la vicenda della curva nord dell'ultra della Lazio, la storia di Piscitelli detto diaboliche, insomma, poi magari ci torniamo. E tutto questo per raccontare che cosa? Che questo mondo, da molti anni, non solo eh, diciamo, è diventato terreno di conquista per i gruppi neofascisti e neonazisti, ma è diventato proprio un serbatoio. Per cui nelle curve degli stadi italiani, eh, non solo evidentemente italiani, anzi ho poi la curiosità di sapere il Signore quale sciarpa indossa, perché no, non sono riuscito a Veneto di qualche anno di... Dove a Dove succede il problema? Ah, San Pietrobrugno, ma la dico. Ma sono qualche problema con qualche tifosera. Allora, ragazzi, cioè, mi guardo sempre intorno. E... Una battuta ovviamente. E... Sono diventati un serbatoio un serbatoio, cioè che peraltro purtroppo non si svuota mai, è un serbatoio che continua a riempirsi, e, ed è il serbatoio dove spesso le formazioni di ultra destra sia quelle diciamo più tracciabili, eh, che partecipano anche alle elezioni in Italia, a Forza Nuova, a Casa Pound sia quelle meno, meno visibili, ma, ma che hanno degli spazi di agilità. penso che so, al banco Fonte Skinhead Uh, che da in anni infiltra molte curve del nord-est italiano Veneto e Friuli di Venezia Giulia. Penso alle Altà A, Lealtà a Fiori, che è un gruppo in forte ascesa del Nord eh, Italia, che nasce a Milano, ma che oggi si sta ramific ramificando con una struttura simile a quelle, a quelle del franchising in altre regioni italiane. Allora, un serbatoio e le curve rappresentano da, da qualche anno sia un, un teatro c'è cioè un palco scenico per i gruppi di estrema destra perché lì puoi, fare, puoi esibire eh, degli slogan dei simboli puoi fare propaganda puoi in qualche modo hai la possibilità di portare la piazza eh, quindi le manifestazioni i cortei politici hai la possibilità di portarli anche in un luogo che eh, per definizione è un luogo deputato all'aggregazione soprattutto giovanile ovviamente le curve degli stati, e è la possibilità di, di tirar su mano balance, di far diventare dei soldati politici d'ultra e viceversa. Non è casuale che Forza Nuova, Casa Pound e questi altri gruppi che abbiamo eh, citato abbiano eh, delle ehm. vere e proprie emanazioni eh. negli stati. Cioè hanno dei gruppi che mm -hmm. sono, eh, rappresentano la formazione politica la domenica, o in mercoledì per chi di più fortunati che partecipano alle competizioni europee stavi pensando all'Atalanta ovviamente Gianni quindi mi sono, mi sono permesso di leggerti nel pensiero ma per fortuna quella curva è immune eh, da, da infiltrazioni eh, politiche e, e soprattutto da infiltrazioni politiche di in estrema destra e, e quindi è un palcoscenico da una parte dall'altra è un luogo dove si rifiuta la eh, tu parlavi di buoni di civile. E sarebbe bello girare questa, questa eh, espressione a dei signori che si chiamano per esempio Luca Castellini, eh, capo ultra del Bellas Verona, che recentemente ha definito Balotelli un non completamente italiano. Balotelli che, come ricorderete, scaglia in curva il pallone, eh, perché insomma, non, non, non impazziva di gioia l'idea che qualcuno gli desse della scimmia. E, e quindi scaglia il pallone in tribuna. E Castellini approfitta di questo fatto di cronaca, tra l'altro, l'ennesima prodezza della curva dell'Eilas, che proprio oggi andavo a riannodare dei figli. Qualcuno di voi, forse qualcuno di voi che come me ha i fratelli grigi, ricorderà che nel 96 sono passati eh, 23 anni nella curva sud dello stadio Bentegodi, cioè la stessa curva dove Palotelli scaglia il pallone, spuntò un fantoccio di colore che rappresentava un calciatore, un difensore olandese che il eh, club, aveva acquistato, ma che ai, agli ultrani o del Verona non, non piaceva. Non gli piaceva fare per, per il colore della pelle. E quindi esposero questo fantoccio che, che rappresentava questo neo acquisto e lo accompagnavano con due striscioni. In uno c'era scritto eh, il Negro me l'hanno regalato in dialetto, il Negro me l'hanno regalato, usatelo per pulire lo stadio. Mm -hmm. E nell'altro c'era scritto un ancora più eloquente, Negro Go Home. Mm -hmm. Quelli che stavano dietro questo, questi striscioni avevano il capo ricoperto da un cappuccio bianco come i militanti del Ku Klux Klan. Questa era Verona nel 96. Sono passati 23 anni e le cose non è che sono cambiate moltissimo. Diciamo che sono più o meno, sono più o meno uguali. Ecco, ti chiedo proprio questo. E poi voglio anche una sì. considerazione da parte di, di Marco, che sta passando la sua vita nel mondo del calcio. Ha giocato in Italia, ma anche all'estero, anche in Olanda appunto. E, ma la situazione, no? visto che tu fai, hai fatto riferimento a un episodio di tanti anni fa, di allora, è quella attuale. Cosa c'è di diverso? Cioè, ci dobbiamo preoccupare di più oggi? Beh, la situazione è peggiorata rispetto a 20 anni fa. C'è stata una progressione eh, in negativo. E perché sono un partito quel quell'episodio non per restare lì, ma per dire che 23 anni dopo la curva del Verona canta slogan in cui si dice che Lella sia una squadra fantastica far, fatta a forma di svastica, ma che bello è allena Rudolf S., voi sapete perfettamente, il golf fest era il braccio destro di Adolf Hitler e, e, e lo stesso Castellini, che ho citato poco fa, pluripregiudicato, Spato. Eh, due anni fa la festa per la promozione dell'Endas Verona, della festa della Curve Sud, dice eh, questa festa è stata resa possibile grazie ad Adolf Hitler, è lui il garante. E poi si mettono a cantare, tutto il feste, eccetera, eccetera. Allora, alla no, tua domanda rispondo così: le cose sono peggiorate. Io nel 2009, in, nel mio primo lavoro sull'estrema destra, Bande Nera, raccontai come già allora il 75% delle curve eh, italiane erano in qualche modo eh, in mano, o comunque controllate, direttamente o indirettamente, da gruppi di destra o estrema destra. E sono passati nove anni. Oggi, a parte qualche pensiero da indiana. Che piccolissima eccezione, in curve diciamo che non sono state conquistate dall'estrema destra, maestra, il pallavolo panne, oggi diciamo che prevale il colore nero. Prevale il colore nero nella curva della Lazio, quella che lineggiava il camionata Piscitelli, anche in alto trafficante. prevale il colore nero nelle curve di Villa di Vinta, dove da tempo si è eh, infiltrata anche la criminalità organizzata, così come quella della Juve le richieste giudiziarie che lo hanno eh, accertato. Prevale il nero nelle curve eh, anche minori di serie B, di squadre di serie B, di serie C, nel nord-est e al sud, dove magari la domenica hai soltanto 2-3 mila spettatori, ma un buon numero di questi quando gioca la nazionale italiana, anche questo poi magari è una curiosità che ho e vorrei rivolgere a chi a calcio ha giocato. Eh, la nazionale italiana ha da tempo dei gruppi ultra nazio... nazionalisti di estrema destra che seguono la nazionale e che volevano in qualche modo riprodurre il modello inglese dove la nazionale ha un seguito di tifoseria. La tradizione italiana è sempre stata una forte tradizione di seguito di tifoseria per le per le squadre. La nazionale non ha mai avuto un seguito di ultra. E tuttavia, da tempo, se voi ci fate caso, quando gioca in Italia. Guardate in tribuna, guardate le gradinate, vedrete degli striscioni con il tricolore e sopra scritto con caratteri, con i classici eh, eh, font utilizzati dall'estrema destra, i nomi delle città. Allora troverai che so, Barletta, Bari, Como, Varese, Verona. Ci sono dei gruppi identitari, nazionalisti di estrema destra che oggi vog vogliono portare eh, un seguito anche eh, alla nazionale di calcio. Quindi io direi che il panorama è molto peggiorato. I valori che queste formazioni, questi gruppi e di conseguenza le curve che gli ospiti portano avanti sono dei valori che non, sono esatt non vanno esattamente in direzione di un uomo di vale civile. Sono, eh, sono slogan che incitano all'odio, alla discriminazione, al razzismo, eh, al suprematismo. Quindi la razza bianca è sotto i neri i Neger, come dicevano eh, a Verona, sono degli slogan antisemiti, Vi abbiamo raccontato recentemente, e chiudo come ci sia stato, io ci ho fatto un'inchiesta pochi giorni fa su Repubblica, nel giornale, un ritorno dell'antisemitismo. Cioè quelle parole che pensavamo sepolte dalla storia, che pensavamo relegate ad un passato che evidentemente non passa, ritornano, ritornano gli insulti agli ebrei, a Liliana Segre, a Danna Franca, alla fronte di cui ricorderete tra e della Roma e della Lazio, by partisan, appiccicavano le figurine insultando e dando degli ebrei ai, ai, ai, ai tifosi avversari. Tutta questa roba è tornata con forza. È tornata con forza sfruttando, è evidente, un clima sociale, politico, dove l'odio e la rabbia, ahimè, sono diventate eh, eh, la cifra del confronto purtroppo spesso politico dove l'odio e la rabbia nel dibattito pubblico hanno conquistato un ruolo primario. Allora tu ti chiedi, ma se i politici, se i politici usano questi slogan, perché i capi di tratta giudicati, i criminali, che spesso rappresentano interessi anche di clan della malavita, non dovrebbero usarli? Questa è la domanda, io la lascio galleggiare, in modo tale che uno di voi possa in qualche modo farsi un'idea e, e, e, e poi magari ci torniamo perché ci sono dei casi specifici. Che ci raccontano quanto e con quale forza questo messaggio, eh, messaggio eh, d'odio stia purtroppo avendo, avendo la meglio negli ambienti dove sto, vedo e saluto i ragazzi, i giovani calciatori, e ambienti che dovrebbero essere diciamo, depurati no? da queste, queste scorie, che però purtroppo continuano ad andare qui. responsabile del settore egemonico del Bologna Calcio. Buonasera, buonasera Daniele, e eh, Reduce, buonasera a tutti. Eh, Reduce eh, da una stagione perfetta, la scorsa, con la primavera rosso-blu che ha conquistato oltre la promozione anche il prestigioso torneo di Via Regge. quindi anche con Daniele avremo modo nel corso eh, di questa serata di affrontare tante tematiche e soprattutto di capire eh, anche da lui come veicolare al meglio messaggi invece positivi, no? quelli che eh, il calcio come gli altri sport dovrebbero fare quotidianamente. Certamente speriamo di riuscirci, sono in compagnia eh, di due giocatori della nostra primavera, Mattia Pagliuca e Giorgio Rico, che sono venuti, sono venuti con me per partecipare insomma, alla, alla serata. Eh, Personalmente insomma, come settore giovanile cerchiamo di essere attenti all'aspetto educativo, da anni cerchiamo comunque di non parlare solo di calcio, di non pensare solo al mero evento sportivo, ma cercare di inculcare loro e di, di, di avere la possibilità di fargli acquisire quei valori che eh, saranno poi importanti nella vita devo anche dire che la domanda che ci facciamo spesso insieme ai miei allenatori è proprio quello che per la stragrande maggioranza del tempo stanno con noi e quindi per noi è, è estremamente importante inserire altri contenuti devo dire che anche la federazione italiana gioco calcio organizza eventi eh, annuali eh, soprattutto Sviluppando tematiche di match fixing che sarebbe un po' sulle scommesse sull'ingresso sull della malavita all'interno dei settori giovanili, una tematica insomma abbastanza delicata, perché comunque non riusciamo a controllare direttamente? Perché in realtà, poi magari dopo possiamo anche fare intervenire loro, perché io non lo so, non ci siamo messi d'accordo di niente, quindi non ho la più pallida idea di quello che che possano dire, mi fido giusto di loro due, sono due che ho preso a caso nel, nel, nel, nel gruppo della, della primavera, tra l'altro sono molto giovani, sono il primo anno di primavera, eh, tematiche che obiettivamente mi dicono che insomma, sulle scommesse ci sono situazioni anche complicate di personaggi anche che avvicinano i ragazzi e, e poi gli fanno, due no, dovuti. Si può raccontare anche qualche aneddoto in tal senso, ma che ci sono i ragazzi che dopo una volta che i ragazzi danno qualche insomma, mezzo messaggio positivo di, su, su magari qualche partita, dopo rimangono ricattabili per il resto della loro carriera e questa è una piaga che, che in buona parte, secondo le statistiche, è un aspetto insomma, che... Che coinvolge in modo eh. negativo un ambiente sportivo che, comunque, posso dire e spero che il nostro sia sano. Grazie. Scusa se mi sono dilungato, no, non ho allora, Grazie, grazie. Dopo, magari, se i ragazzi vogliono intervenire, volentieri. Marco, eh, abbiamo già detto prima nella presentazione che tuo sono passato importante eh, da calciatore, ora fai procuratore e sei fondatore. Un'associazione molto importante che si chiama We Love Football e che ha, eh, diciamo, tra i suoi obiettivi fondamentali, quello eh, di diffondere insomma, i valori veri no? del, del, del calcio, i valori proprio quindi, messaggi sani e eh, positivi. Eh, leggevo sul sito della tua associazione che avete l'obiettivo di creare una generazione F dove Erf sta per tante belle parole eh, che poi è importante riuscire a tradurre nel concreto davvero, quindi anche una missione molto importante, ce la racconti? Sì, intanto buonasera, buonasera a tutti, eh, sono rimasto affascinato dal da racconto di, di Paolo e, e avremo modo magari di svilupparlo anche dopo perché eh, io ho passato una vita eh, che ha avuto un'escalation, mi sono... Vengo da, da una famiglia molto modesta e ho coronato questo sogno, ricorrendolo e acchiappandolo attraverso poi un lavoro quotidiano. Di sempre piccio, non era sicuramente un fenomeno, ma che avevo una passione enorme e, e questo lo cerco di trasmetterlo anche ai ragazzi, se ci sono riuscito io ci potete riuscire anche voi, ma attraverso un lavoro appunto, eh, quotidiano di serietà, di professionalità, di voglia di ascoltare, cosa che ultimamente eh, viene meno. Eh, vengo da una generazione in cui eh, ascoltavamo tanto le persone adulte, eh, le persone mm -hmm. che a volte ci tiravano anche le orecchie o anche qualche calcio nel sedere, ma lo facevano a fin di bene, lo facevano affinché eh, tu potessi conoscere il percorso e rispettare le regole. Ecco, questo è un po' quello che è venuto a mancare ed è una delle ragioni per cui poi, poi ho deciso alla soglia dei miei 50 anni 4 anni fa eh, vabbè, 4 anni fa ne ho 49 in realtà adesso so che sì. facendo i conti che conto che è la già quella 54 allora, ne ho 53 ecco giusto per e, e, e ho detto sì e ho detto ok Mettiamo insieme un po' tutto quello che è stato il mio percorso, mi ritengo un ragazzo molto fortunato perché la vita del calciatore è, è nel momento in cui arrivi a Coronata è, è, è una favola, è una fiaba. Eh, una, sicuramente ti accorgi dopo qual è la vita vera, cioè quella della, della fila alle poste, del bollettino da pagare, cosa che però eh, lo dico in, in maniera molto divertente eh, non, non era mai stata affrontata nel, nel, perché avevi sempre qualcuno che lo faceva per te eh, eccetera e sono appunto arrivato ad un certo punto che ho detto adesso attraverso anche delle delusioni provate nella mia carriera da gente eh, ho detto qui le cose non stanno andando nel verso giusto e mi metto un po' in gioco mi metto un po' Eh, come ho sempre fatto anche di resto il calciatore, ma non ci metto la faccia e voglio cercare di creare un brand che si chiama appunto Will of Football, che vuole essere proprio un'immagine pulita, un'immagine sana, un'immagine eh, nella quale eh, un po' rispecchiarsi, no? eh, cioè ritrovando un po' i valori dei quali ho parlato prima, di una volta. Eh, e, dare forza a chi ha la passione per questo sport, cercando di combattere assolutamente tutto ciò che sta facendo nel migliore primo modi Paolo e, e credo spero anche in molte altre persone eh, e, e cercare invece di far, di, tirar fuori, di far rifiorire questo bellissimo fiore che si chiama calcio. Ecco, questo è un po' in maniera molto semplice il senso di quello che sto facendo. Ecco, è, abbiamo creato questo, questo contenitore, chiamiamolo così, questo format, che è un eh, format pieno di eventi, ogni anno ci stiamo, insomma, cerchiamo di migliorarci e abbiamo fatto partire questo Generazione F che vuol dire tanto per noi, generazione famiglie, future, eh, football, female, eccetera, eccetera. Potete parlare di parla in inglese, voi lo sapete sicuro, perché mi sta andando a scuola. Un, eh, abbiamo, dato abbiamo lanciato un'idea che è stata accolta molto dalle famiglie perché anche questo è importante eh, sono convinto che le cose si possano riportare con un grande lavoro partendo dal basso assolutamente bisogna ritornare a scuola ad insegnare le cose a farle rispettare è un lavoro lunghissimo perché se partiamo dai genitori di oggi eh, quelli che nasceranno che stanno crescendo non hanno le basi per poter capire, bisogna solo impegnarci di più nel trasmettere i veri valori, questo è un po' il mio pensiero. Dicevamo, detto bene, i veri valori, no? Eh, noi siamo a Bologna, eh, in Emilia-Romagna, una regione eh, che ha sicuramente gli anticorpi, però eh, qua si è svolto un grande processo contro la dandeta, il processo Emilia, eh, insomma anche qua ci sono le infiltrazioni della criminalità organizzata, ci sono soldi, si fanno affari, quindi eh, non siamo immuni ai mezzi, eh, però volevo chiedere a Paolo questo, eh, ha indagato le curve? E hai detto che sono pochissime quelle sane e quindi ti voglio chiedere che esperienza hai eh, della nostra regione visto che siamo a Bologna in particolare di Bologna del Bologna, della Curva del Bologna Sì, innanzitutto volevo dire ragazzi che le eh, nostre promesse che io mi candido a fare la fila di posta ovviamente <ride> adeguatamente <ride> retribuito, sono già a vostra disposizione <ride> oh, quindi <ride> perché <ride> I giornali sono in forte crisi, quindi occorre guardare al domani. No, <ride> porto avanti e colgo la palla andata. Ma eh, Tu parlavi di processi per Andrangheta a Bologna. Ce ne sono stati anche altri eh, che io provo a ricordare. Per esempio, quello degli eh, anni 90, i primi 2000, perché poi i tre grandi giudizi hanno, hanno camminato, ai danni di una cellula di nazi skin che infiltrò, qualcuno annuisce quindi ve lo ricordate la curva del Bologna e tra quei nazi skin c'erano nomi che poi riemergono eh, tipo fiumi carsici ma manco troppo carsici perché poi di fatto da allora ad oggi pochissimi di questi hanno smesso di fare quello che facevano allora per esempio eh, mi viene in mente Alessandro Limido, che all'epoca fu coinvolto in questa operazione, insieme, insieme ad altri picchiatori di strada che testavano gli immigrati, venditori ambulanti, camerieri usciti dai ristoranti, bengalesi, un po' come la moda romana della caccia al, al, al bengalino a Roma. I, I giovani militanti di Forza Nuova venivano addestrati, a pestare nei Bangladesh, a pestare eh, i bengalesi perché, perché dicevano che erano i migliori da picchiare, perché erano quelli che non reagivano, cioè ne prendevano in silenzio, in poche parole. No? E quindi nella formazione del giovane, del giovane camerata Forza Rodista c'era anche questo apprendistato molto fisico, dove, dove appunto agli angoli delle strade la sera andavano in scena dei pestaggi politici, dei pestaggi razziali. A Bologna facevano la stessa cosa e tra questi nazisti c'era un signore chiamato appunto Alessandro Livido che qualche chiamano il figlio tra l'altro di, di un ex calciatore Bruno Livido eh, Juventus eh, Bologna ovviamente e suo figlio loro abitano a Valenze il figlio è diventato il capo della diciamo dell'unica dell comunità nazionalsocialista quindi dichiaratamente neonazista italiana che non fa finta di non esserlo cioè loro si dichiarano nazionalsocialista comunità militante dei 12 raggi eh, barese il loro simbolo era un sole con 12 raggi che era il simbolo delle, del castello dove avevano sede nel nord Reno Westfalia in Germania le SS di Adolf Hitler loro hanno mutuato quel simbolo e questa formazione che è tuttora sotto inchiesta andranno a processo andranno a processo per tentata carina questa qua, non male <ride> sapere che cos'è subito perché charpe, canzoni okay, piacciono piace e andranno a processo per tentata di costituzione del partito fascista e anche eh, tra le altre cose per minacce nei confronti del sottoscritto reiterate sono diciamo, espresse in varie forme, perché poi sanno essere molto originali quando si tratta di minacciare e di intimidire o il cronista scomodo o l'hanno fatto qualche giorno fa con il questore di Varese, pensa a te, come stanno, come stanno questi. Allora Alessandro Livido è il leader di questa formazione che dal 2012, quando i Doha nascono, ogni anno festeggiano il 20 aprile il compleanno di Adolf. Hitler, Dice, no, solo sta inventando perizi, ha le travegole, festeggiano ogni anno il compleanno di Iter e da anni chiedono lo scioglimento la l'Associazione Nazionale Partigiana Italiana. Perché la chiedono? Perché dicono che l'ANPI, eh, i partigiani, sono dei criminali di guerra e quindi vanno perseguiti e processati per crimini di guerra. Questa roba qua la dicono i neonazisti, quelli che rimpiangono Hitler, il terzo Reich, eccetera, eccetera. Tu dici, beh, ma saranno messi al bando questi sinceri democratici? No, sono lì, sono sotto inchiesta, ma comunque hanno un sito eh, dove continuano a fare propaganda. E hanno degli spazi, ci sono dei sindaci, ci sono dei sindaci che li concedono addirittura le aule consigliari, l'aula dove il municipio si tiene il consiglio comunale. È accaduto a Gazzada Schiano, un paese in provincia di Varese, Quando noi, Repubblica, insieme all'Anti e altri, chiedemmo al, alla sindaca di questo paese, ex ormai non lo è più, sindaca della Lega, non sarà stato senz'altro il caso, eh, quando gli chiedemmo: scusi, sindaco, ma perché dà la sala ad un gruppo neonazista sotto inchiesta per tentata di costituzione per il fascismo? Ci be, il problema? Ci rispose. L'ho data all'AMP perché non dovrei darla a loro, c'è cioè, la tesi del, del, dell'equiparazione. I partigiani che hanno liberato questo paese è Storia. Non è che dice l'Ampi o Repubblica o demarchi sto è storia. Questo paese nasce dalla liberazione dell'antifascismo. E, e, e quindi chi vorrebbe riscriverla la storia, e chi vorrebbe distorcerla in modo. Eh, a mio avviso, dal mio punto di vista vergognoso e criminale, perché questo è un crimine, eh, viene equiparato a quelli che hanno liberato questo paese. Quindi nazisti e partigiani sono la stessa cosa. Arrivo alle curve. Guarda, io faccio camping out, come si dice, perché poi non, non, è, non è mai bello parlare di qualcosa come se fosse sempre qualcosa di lontano da te. Io ho frequentato lungo le curve, negli Stadi, eh, l'ho fatto perché sono un tifoso non del Bologna, eh, sono tifoso della squadra della mia città, cioè l'Atalanta, che seguo da quando sono piccolino. Io andai allo stadio, la prima volta, credo, alle 5-6 anni con mio padre, e non, non ho mai smesso di fatto di andarci compatibilmente con il lavoro, che purtroppo lascia poco spazio, e compatibilmente anche, come dire, al, al, al, al, al tipo di mestiere che faccio, che ha mi ha portato purtroppo ad avere rapporti non esattamente di divirci con eh, molte tifoserie, eh, quindi diciamo, tradizionalmente di estrema destra, quindi Lazio, Inter, Verona, Barese, sono tifoserie che non mi vogliono un gran diciamo, per metterla giù in modo... E però quando posso vado allo lo stadio? E ho frequentato le curve per, per molto tempo, non soltanto quelle di Berna, che chiaramente quelle che conosco meglio, ma anche quelle di altri stadio italiani, per conoscere questo mondo. Fece una tesi di laurea sull'ultra del calcio e sul comportamento dell'ultra del calcio, dove già allora nel 98, mi viene male soltanto ricordarlo, sono passati molti anni, già allora queste tendenze eh, razziste, discriminatorie, eh, suprematiste, già allora affioravano con forza. Quel processo oggi di fatto è arrivato a un compimento, cioè è plasticamente visibile, ma è anche. Ha avuto un incremento importante. Allora, ad un certo punto, mi sono reso conto, mi sono reso conto di questa cosa, che all'inizio era un fenomeno, se volete, diciamo trascurabile, o comunque un laterale. Dicevo, ma che te ne frega? Sono quattro ragazzi esuberanti le curve sono aggregazione, no? c'è sempre questa retorica. Io personalmente amo gli stadi, amo il tifo calcistico, non amo il razzismo, non amo l'odio, non amo il fascismo, non, ha, non amo il, il, il neonazismo addirittura. Sono ben consapevole che una partita di calcio, se togli la cornice, quindi togli la curva, perde moltissimo. Perché voi siete, siete bravissimi, voi fate dei numeri della Madonna, ma se tu togli la cornice, Qui la roba che perde, perde tanto fascino, Quando vediamo una partita a porte chiuse o in tv senza commento, dici vabbè, cambia, magari guardo... Senza commento, va anche... Senza commento, io detto, io eh? non ho detto, io non ho detto, io non ho detto, io non ho sono io non ho detto, io non ho detto, io non ho sì, oppure addirittura i giocatori, i genitori... ...di dei calciatori, giustamente, <ride> che è edificante. È eh, scherzo, ovviamente. Però voglio dire, questa, questo fenomeno che poi purtroppo si è molto incantinato, perché è diventato una cisti, veramente una ciste per il calcio italiano. Gli episodi, insomma, negli ultimi due anni pensate un po', dalla vicenda eh, della morte di Bellardinelli, il capo Trava Resotto, italista, neonazista dichiara dire della Rinelli, leader di un gruppo chiamato Blood and Dono, Sangue e Onore, che era il motto della gioventù italiana, quindi vedete che sono cerchi che poi si chiudono. Che muore in una battaglia Hooligan, muore in uno scontro pianificato dove l'utile del il 26 dicembre eh, dello scorso anno. I chiarini fanno un attacco contro i rivali da nei neanche dello stadio Meazza di San Siro, bombe carta, spranghe, bottiglie, eh, lane, E in quella battaglia, Ultram muore dell'Ardivello, dice: beh, poveraccio, per carità, eh, di fronte ai morti da pietà sempre. Dopodiché, a me io, purtroppo, questo brutto vizio di andare a scavare, di grattare dietro la superficie eh, delle cose. E scopro che Bellardinelli, la notte di Natale, cioè il giorno prima di questa battaglia, si ritrova a casa con la moglie e i figli e i capi ultra del e del Nizza, che sono i fedelioli più gemellate, tutte tra gli estrema a destra, e la notte di Natale, dopo aver scartato e i regali quei figli, pianificano questa battaglia ultra, ciao, questa battaglia ultra del 26 dicembre. Dice tutti... Tutti i barri padri di famiglia, la notte di Natale pianificano uno scontro con bombe, carta e mazze. Verrà di me quello scontro muore. E poi, e poi via via tanti altri casi di razzismo, gli ultimi. Dei... Quella sì. sera ci furono cori razzisti contro il in Napoli e arriviamo alla vicenda Barotelli. Allora, io sono arrivato a questo e chiudo. Le curve degli stadi, eh, è tutto vero è vero l'aggregazione, è vero che spesso fanno iniziative di solidarietà per aiutare le popolazioni alluvionate, terremotate, per raccogliere fondi per iniziative sociali, è tutto vero. Dopodiché questa cosa spesso è una, una retorica dietro la, quale è, dietro la quale fermenta molto altro, dove fermentano non soltanto azioni violente, ma anche affari sporchi, criminali, spaccio di droga, eh, compraventa di biglietti ricordo qui in un inciso, un'inchiesta recente della Digos di Torino che ha portato alla scoperta di ricatti veri e propri che gli ultra bianconi facevano al club, ai vertici: per fare che cosa? Per lungere i biglietti da rivendere. Questo è un vecchio gioco che, eh, criminale, che in molte città italiane ha visto protagonisti di ultra, ricordiamo la Lazio di Fragnotti, dove i riducibili cappeggiati da da diavoli, di uffici estorcevano biglietti della società e cercavano di scalare i vertici del club in partnership con la Camorra e Napoletana. Tutto questo accade nel calcio, tutto questo accade nello sport più bello del mondo, io sono, ho giocato a pallone ovviamente degli amatoriali, <ride> il quartiere, è lo sport più bello del mondo, è lo sport che, che mette insieme, è lo sport che unisce, è lo sport dove si magari a volte... Capita la bonità, capita l'insulto, io ho scritto l'altro giorno di un, di un dasco, ricevuto da un allenatore di una squadra di esordienti. Voi siete un po' più grandi, ma ragazzi di 11-12 anni. E questo signore, allenatore di una squadra in provincia di Pordenone. ad un certo punto l'ambito fischia, non va bene, si rivolge alla sua panchina, ai suoi ragazzi, adolescenti di 11 anni, e dice: Quel allora? carrone. Ci sono delle mamme, vedo qui, siete, so, sono particolarmente attenti alla, alla, alla partita e a tutto ciò che avviene in campo, che denunciano alla, alla, in questura questo signore e gli danno un daspo per un anno. Lui non può più allenare la squadra, di questa cittadina in provincia di Bordelone e come sì. non mostrarlo da stato, Non potrà più avvicinarsi a manifestazioni sportive. Allora, tutto questo accade negli stadi e le curve sono purtroppo la punta di questo iceberg. Perché se in curva la centrale, la camorra, l'andrade, la mafia, e vi assicuro che non è una, una cosa che, che, che metto giù così a suggestione, è quello che accade nelle curve delle metropoli italiane: dove i clan delle mafie siciliane, calabresi, napoletane hanno degli emissari dentro la curva, hanno degli spazi fisici che sono riservati a loro. Hanno degli stock di biglietti che purtroppo continuano a riuscire ad ottenere da, da, da, dai vertici societari. E lì ci sarebbe, ma adesso non mi dilungo, da spezzare, come è stato fatto in Inghilterra, questo cordone ombelicale devastante che continua a tenere i teppisti e i eh, capi costa delle curve hanno dati ai vertici societari. Dice: ma perché? Perché in altri paesi l'hanno sconfitta, quella Romagna l'hanno tagliata, in Italia non si fa mi taccio e lascio la parola a chi in questo ambiente opera e lavora. Eh, a proposito di questo, Martina, mh, che effetto ti fa sentire parlare del, del mondo che vivi, che è la tua vita eh, così in questi termini e ti chiedo anche di raccontarci se vuoi eh, le tue esperienze anche all'estero, cioè le diversità no? che immagino avrai notato. Ma eh, Sicuramente fa male perché sono ancora mi definisco ancora un romantico no, di questo sport e per questo combatto nel mio piccolo per poter far sì che, che torni. È sicuramente un problema eh, sì, radicato, eh, cronico, eh, che si fa la fatica a combattere. Eh, per fortuna poi che ci sono delle persone che quotidianamente lo fanno. Eh, dal punto di vista dei calciatori ecco, ci vuole più impegno negli atteggiamenti sicuramente. Nel modo di esprimersi, nel modo di, di andare in campo, eh, è ovvio che quando sei lì, eh, insomma, molte volte l'adrenalina va anche a perdere un attimo la testa, è, è un comportamento sbagliato, invece dobbiamo capire che può provocare un certo tipo di reazione, eccetera. Negli spalti sì, è, è, è il momento in cui dovrebbe esserci l'aggregazione, ma come è stato detto precedentemente è un momento anche di sfogo di, di, di come la società sta andando in questo momento e sicuramente è un covo dove serpeggia, come è stato detto finora la criminalità, è ovvio io non ho la cultura non ho la conoscenza eh, di, di quello che, che accade leggo, mi informo, eh, eccetera però fa male, sicuramente fa male ovvio. Ho avuto un'esperienza all'estero eh, in Olanda, sono stato il primo italiano della storia, dalla Serie A italiana alla serie A olandese nel 1997 e sono tuttora legato a quella terra che ha per me ricordi fantastici dal punto di vista eh, calcistico, ma quello che avevo, che avevo visto eh, erano tempi diversi non c'era la comunicazione che c'è adesso i social oggi sono una comodità da un certo punto di vista ma sono devastanti perché danno la possibilità a chiunque di, di, di, come dire, di esprimere un'opinione quello va bene ma di non avere limiti e di conseguenza vengono utilizzati anche questo, in maniera non, non giusta dicevo che eh, erano, erano tempi diversi io quello che, che ho notato a parte un paio di episodi e ci fosse molto rispetto anche negli spalti a parte un derby se non sbaglio in cui Ajax e Feyenoord si trovavano le tifoserie sono sapevoli lui perché la storia la conosce meglio lui mi ricordo eh, vagamente che c'era questa cosa che prima della partita si trovavano in un campo eh, non so se il giorno prima o lo stesso giorno non mi ricordo cioè, di, di, che era allucinante da un certo punto di vista multiraziale, proprio l'Olanda, eh, non so se siete mai stati, insomma, ecco la cosa che mi ha colpito, io sono sempre stato poi aperto e, e anche attraverso questo progetto, eh, la mia idea è questa, cioè quella di conoscere più, cioè quando parlo di apertura e, tanto di cappello a te che diciamo, nel, nel panorama spesso non particolarmente, eh, lo dico con tutta la fama, molto per questo sport, ma nel panorama tendenzialmente non particolarmente curioso ed originale che i cacciatori a volte ci offrono, chi dice che è, è attratto dall'apertura, dal multiculturalismo, è eh, dei venga dal mio punto di vista. Però, voi provate a, a immaginarvi quello che sta accadendo nel calcio oggi. Quello che accade sugli spazi, e cioè nelle curve, le cose che abbiamo detto prima, di fatto sono in totale controtendenza rispetto a quello che avviene in campo e nello stesso eh, sport. Perché il calcio è, è, è, è lo sport diciamo, che fonde, per un tono mai è diventato lo sport dell'apertura. Dell Basti pensare alla composizione delle squadre italiane, sempre più stranieri, Sempre più stranieri, di ogni, di ogni provenienza, cultura, religione, eh, di origini ebraiche, musulmani, islamici. Eh. Allora, quello che a me sorprende, devo dire, mi, mi mette un'enorme tristezza, è vedere che sugli spalti, nelle curve, c'è chi, e sono purtroppo sempre di più, si riconosce non nell'apertura, ma nella chiusura praticata, nell'ottusità, nell'odio verso il diverso e c'è sempre un diverso da noi ma anziché incuriosirci il diverso in quel caso il diverso ci spaventa ci, ci incute timore perché lo vediamo come una minaccia lo vediamo come qualcuno che può minare le certezze acquisite che può eh, portarci via il lavoro eh, il quartiere, la casa e eh, l'infermoria ovviamente allora, il caso calcio è un caso secondo me che va studiato perché non ti spieghi come il popolo del calcio, a punto ovviamente, stiamo parlando di una minoranza che però non è tanto minoranza: non è tanto minoranza perché nelle curve delle squadre più importanti ci sono 10, 15, 20.000 tifosi. Allora, il momento in cui uno dice: Ma non si può ordinare e fare di una curva un fascio appunto nel caso di Verona, Lazio eccetera quando sono soltanto qualche decina o qualche centinaio non è così non è così perché nella curva dello stadio biblico ci stanno 10, 12 12000 persone 10.000 e la curva della Lazio è quella che eseguisce gli striscioni su Auschwitz, i forni eh, la tigre arcana, ve lo ricordate il eh, romanista ebreo non sono 10, 15, 50 persone sono dietro quegli striscioni c'è un'ideologia che ha è permeato un settore che ospita migliaia di persone. Quindi il calcio è diventato questa cosa una contraddizione interna. Perché anziché seguire il flusso, la direzione nel quale questo sport sta andando, ci sono persone che in qualche modo vorrebbero farci tornare indietro nella storia. Vorrebbero far tornare indietro le, le lancette dell'orologio. Ad un'epoca buia, ad un'epoca dove chi non si riconosceva nelle parole d'ordine, negli slogan, nei messaggi di un regime, oggi per fortuna viviamo una democrazia per cui insomma finché abbiamo questo dono che non è un dono acquisito per sempre, eh, lo dico a chi gioca a pallone e studia anche, la democrazia va alimentata ogni giorno, non voglio fare un pistolotto, ma non è un bene acquisito per sempre, dice siamo a posto, ce l'abbiamo di no, va custodita, va preservata, va ogni giorno eh, difesa dagli attacchi di chi, come lo dicevamo, allo stadio, in piazza, a scuola, a scuola. Formazioni che lo faceste oggi fanno presenti e, e ingaggiano militanti anche nei licei, addirittura da, a partire dalle scuole nere. Allora non ti sorprendi se poi quella roba la ritrovi la domenica allo stadio a Bologna, Bergamo, Valese, eh, a Roma o a Torino? Sì, non ci si, so, si sorprende, in realtà bisognerebbe in qualche modo sorprendersi, sempre un po', no? Racconto un episodio veloce, è accaduto a Bologna da poco tempo fa. E si giocava Forze Corazza, a so Si giocava Bologna-Inter. Noi veniamo a sapere eh, in redazione dall'attuale eh, presidente di Ace Bologna, cioè chi insomma, si occupa della gestione delle case popolari, che quel giorno allora in tribuna. Eh, veniamo a conoscenza di un coro che po pochi hanno sentito allo stadio però qualcuno ha sentito e quel coro a quel qualcuno ha dato molto fastidio quando è stato ascoltato eh, un gruppetto piccolissimo forse dieci forse anche meno, chissà tifosi dell'Inter hanno cantato siamo venuti a Bologna in Pullman perché a Bologna la stazione non c'è più E eravamo in redazione ovviamente tutti in quel momento è nato un dibattito tra noi tre colleghi della redazione di Radio Bruno e ci siamo chiesti: ma questa notizia nel giornale radio la diamo? Siamo stati zitti un attimo e uno ha detto ma no, non diamola, non diamo voce a cinque sfigati. Poi, un altro espresso un altro parere, alla fine la notizia nel giornale radio l'abbiamo data e abbiamo anche intervistato il presidente dell'associazione delle vittime, dei familiari alla stazione di Bologna. Questo per dire che, certo, probabilmente erano cinque sfigati, non so chi fossero, probabilmente pochi allo stadio l'hanno sentito quel, eh, quel coro che è durato pochissimo, mi dicono, ma anche se quel coro è stato sentito da 10 persone, è già tanto e, e bisognava rimarcare perché poi il Presidente dell'Associazione dei Familiari delle Vittime è, ovviamente è rimasto molto colpito no, da questa cosa, quindi eh, sì è incredibile, però, però succede succede anche questo, e eh, faccio riferimento ad un altro episodio, sempre locale, visto che siamo a Bologna e chiederò su questo magari una considerazione a tutti e tre partendo da Corazza. E capita due settimane fa eh, che una, una partita di calcio di bambini di 8 anni, eh, uno di questi bambini di colore eh, venga fatto oggetto da un avversario coetaneo di eh, un'offesa, Tipica frase che direbbero che alcuni adulti cioè, a volte magari in casa dicono che sia eh, un'altra provenienza. E, la, la società, la società Murri, la cito perché è importante citarla perché poi appunto ha preso un'iniziativa eh, comunque significativa, ha chiesto a tutti i tesserati, sia la prima squadra che tutti i piccolini, fino ai pulcini, eh, di scendere in campo poi il weekend successivo con un segno nero sul, sul volto, questo per eh, dire no al razzismo. no? E, cioè, se quel gesto, quella parola l'avesse forse fatto un adulto, avrebbe ricevuto anche delle sanzioni, non so, eh, al bambino forse saranno state spiegate delle eh, cose, però mm, sì, c'è bisogno di fare molto, è incredibile, no? Io ho parlato con il presidente della società che diceva, no? che per noi è incredibile doverci trovare ora ancora a eh, spiegare la necessità di certi messaggi, cioè di dover dire no al razzismo, eh, però accade ed è accaduto qui, qui vicino a noi, non in questa società <ride> ma in un'altra simile. Allora io vi ho ascoltato in silenzio e vado un po' controcorrente, mi sembra che si sta facendo forse del mondo sportivo un... Um, un processo che è ingrato verso tanti valori importanti che vengono espressi, chiaro che sono tutte situazioni che vanno condannate, ma ritengo anche eh, gli episodi citati, per esempio quello: il coro allo stadio Bologna Inter. Ero presente, va condannato, non assolutamente è stato fatto da pochissime persone, a mio parere, la notizia non andava data perché questa gente che eh, fa questi tipi di uscite eh, gravissime, cerca solo che la notizia venga, venga ribaltata dai media per, per, così, per, per loro felicità personale. Credo anche che siano minoranze molto circoscritte nelle curve e a volte forse ci si trova in situazioni per colpa di uno, vanno vengono così coinvolte tantissime persone che non c'entrano niente con quel, tipo, con quel tipo di situazioni che soprattutto con sfondi politici che a mio giudizio oggi soprattutto eh, in un mondo dove moltissimi non vedo una, un grande mondo, mondo politico nei giovani eh, e quindi molto spesso neanche sanno forse determinate determinate cose determinate situazioni della nostra storia io per quanto riguarda il nostro settore giovanile e, e per quanto riguarda anche il calcio giovanile eh, le nostre squadre le squadre professionistiche hanno tantissimi stranieri vedo 5, 6, 7 partite a weekend con molti stranieri in campo Poi, li possono supportare anche, anche loro in questo ma io episodi razziali non ne vedo vedo molto rispetto noi abbiamo molti giocatori molti abbiamo qualche giocatore straniero nel nostro settore giovanile devo dire che sono molto tutelati molto ben accetti dai compagni e, e quindi sono anche contento di questo a volte soprattutto dall'esterno episodi secondo me irrilevanti, vengono molto strumentalizzati per dare degli spazi che non, non, non meritano, sostanzialmente non meritano. Vi posso raccontare un aneddoto realmente eh, accaduto nel nostro settore giovanile senza fare nomi, loro probabilmente non lo conoscono, forse Mattia sì perché abbiamo avuto un giocatore, un giocatore di colore che noi abbiamo aiutato in ogni modo, possibile, immaginabile, eh, in cui si faceva vittima di che per il colore della sua pelle non fosse accettato, ma posso assicurare che era esattamente il contrario e proprio suo, questa sua chiusura rispetto agli altri lo ha poi portato a non, a non rimanere nel nostro settore giovanile, ma per episodi gravi che lui faceva agli altri che forse sono, non so, forse sono no, banale so, io, sono no, ignorante, io no, anzi non so do opinione, ti do la mia ma vi do la mia opinione molto, molto semplice da, da chi è all'interno dello sport, non sono all'interno delle curve, le apprezzo per i cori positivi, meno per quelli negativi. Noi dal canto nostro cerchiamo di fare ed educare i nostri ragazzi perché rispettino tutti è chiaro che eh, in Italia ed è sempre stato così sono episodi che purtroppo ci saranno sempre noi dobbiamo fare la nostra parte cercando di dare messaggi positivi eh, volevo dire una cosa dando ragione a tutte e due no? nel senso che Daniele No, ma è no, no, no, ma la mia dand polizia, dando ragione in questo senso, lo spiego, ah. allora, eh, che aveva detto tra l'altro anche, anche Paolo, cioè dentro a, a, a quello che è lo spogliatoio, e io ho giocato con, con giocatori stranieri, di colore, che, che venivano da tutte le parti del mondo, non è mai, e lo dico ad alta voce, non è mai esistito un episodio eh, attraverso il quale uno di noi, eh, italiani, potesse sottolineare il colore della pelle in maniera volgare, in maniera poi c'è la goliardia dentro lo spogliatoio, non vi posso raccontare cosa succede nello spogliatoio, chi l'ha frequentato qualsiasi... eh, in qualsiasi eh, esatto, per cui in questo senso dal, dal punto di vista nostro non le vediamo queste cose qui. L'unica cosa che magari eh, io racconto un aneddoto divertente è che quando eh, si fanno le battute negli spogliatoi e loro non lo capiscono e, se, e pensano che noi li si prende in giro, no? ma noi diciamo delle battute all'italiana eh, eh, per le quali insomma, ridono, eh, ridono solo gli italiani, poi gliele deve spiegare. Però sono d'accordo sul fatto appunto che dentro lo spogliatoio, e per cui dentro il campo, per la maggior parte dei casi, non succede mai nulla succede, sì, sicuramente eh, sugli spalti ma è, quello è, è un modo secondo il mio punto di vista anche per disfogare l'insoddisfazione che c'è a livello sociale di tutti i giorni ma, su questa cosa io non credo che ci possano essere dubbi dopodiché bisogna sicuramente combattere ci sono tra queste persone anche degli ignoranti che non sanno neanche cosa voglio dire ma è, è un coro del genere, ma emulano hanno con, con, con la massa, no? Esatto, perché magari se li prendi uno a uno, a parte alcuni non sanno neanche di cosa stanno parlando, ecco, sono stati intervistati, alcuni mi senti parlare sembrano quasi un alfabeto. Infatti mh, voglio rinforzare questo concetto, eh, che è quello che tentiamo anche di dare ai nostri ragazzi, c'è bisogno di molta più cultura, il problema sostanziale che oggi Secondo me il mio punto di vista un po' la titiamo in questo senso. C'è cioè, se bisogno di leggere molti più libri, di documentarsi in più su cose reali e non su cose fantasiose che ci offrono i vari social o, o ci propongono le televisioni, ma bisogna probabilmente insomma, cercare insomma, quei valori che una volta forse i nostri genitori ci hanno trasmesso e che noi oggi come genitori fattiamo trasmettere ai nostri figli, credo un po' per comodità, un po' per forse, per pigrizia e un po' perché il valore della famiglia è sempre più, sta andando sempre più in difficoltà. Quello che dico sempre a loro è che tentiamo di proteggere l'aspetto scolastico, tentiamo di batterci molto spesso Col portare avanti gli studi fino alla fine e spesso non sono supportati da, da, da questo non è spesso supportato dall'esterno quindi per noi un ragazzo che smette di studiare è una sconfitta e credo che eh, insomma, gli episodi negativi di cui abbiamo parlato si possono combattere con la cultura ah, eh, tu il sì, eh, più che altro perché no, ci tenevo a fare un po' di chiarezza, nel senso che eh, io di mestiere faccio cronista, come vi è stato detto. Se facessi l'allenatore dei giovanili di una squadra, probabilmente mi occuperei Posso interrompere, però il mio intervento è... Non, non voglio brutalizzare quelli... <ride> per... No, no, allora. Allora, ci tengo a dire che qui nessuno vuole fare un processo al calcio e non deve il calcio. Io ho permesso... Eh, non per mettere le mani avanti o per coprirmi, ma ho premesso quanta, quanta passione e quanto amore io abbia per questo sport, eh, quindi nessuno c'è processare il calcio, però consentimi, non è che se tu hai parlato di questo caso, di questo ragazzo, un giocatore, credo, africano, non è che se un giocatore, se questo ragazzo ha fatto delle stupidate, possiamo dire che non esiste il razzismo nell'istrata, perdono. Io ho detto prima, in modo abbastanza chiaro, forse non lo sono stato abbastanza, quindi provo a, a, a ripetermi. Io ho parlato prima di una contraddizione in termini per cui, credimi, io sono dedicato, mi dedico da molti anni a queste cose, non potrei mai farlo, avrei meno la ragione sociale del mio mestiere. È come se dicessero a te, in campo, anziché allenarvi, fanno giocare sul buteo, no? Con la, con la cosa. Cioè, e il mio mestiere sta nel portare a galla dei fenomeni che spesso sono come dire nascosti. Ormai questo non è più nascosto, anzi è plasticamente eh, visibilissimo, e sta nel raccontare quello che non va. Perché se io devo raccontare che nello spogliatoio ci si abbraccia, ci si dà il 5, questo sta un po' nelle mie cose. Se devo raccontare che dietro la tifoseria della Lazio si muovono delle coste criminali. E, e, e che coinvolgono dei gruppi che a Roma si spartiscono lo spazio e gli spazi superfacenti e eh, lo devo fare non è che posso tacere una realtà perché i ragazzi giovanili in Bologna più da tutto il mio applauso la mia admirazione rispettano i loro compagni di qualunque paese di provenienza giorno. ci credo che il problema sia il culturale è esattamente quello che ho provato a sostenere fino ad ora nel momento in cui lo sport è cultura, ci sono, ci sono stati scrittori straordinari, letterati, persino poeti che hanno eh, tessuto eh, un elogio del, del calcio, delle gesta sportive, così è accaduto nel tennis e in altri sport. Dopodiché occorre segnalare che ci sono anche delle cose che, che magari ci fanno meno piacere ascoltare, ma che purtroppo sono reali sono reali. Purtroppo accade che quelli che controllano le curve, accade a Bologna, accade a Milano, accade a Bergamo, accade a Roma, accade a Varese, sono spesso quelli che tengono, scusate l'espressione volgarissima, tengono per le palle, a volte anche i club, i vertici delle società calcistiche, ci sono inchieste alla magistratura che hanno raccontato questo, non l'ho scoperto io, e a volte condizionano anche i giocatori, perché i giocatori a Foggia eh, ad Ascoli, piuttosto, eh, si trovano i, i capi in tra sotto casa, si trovano la macchina incendiata da che condizione tiene in mano le curve e controlla quelli, quegli ambienti, allora se lì, il tifo finisce e inizia un'altra cosa che si chiama con un altro nome, si chiama criminalità e quindi io lì vado a, ad accendere il riflettore e credo che dire, chiudo, che questi fenomeni non andrebbero raccontati comunque tu hai detto non bisogna dare voce a questi perché loro non cercano altro che le visibilità. Eh. Però, perdonami, io penso che se questi hanno guadagnato spazio... Io non a questi, a quell'episodio. A quell insomma, che a Io adesso, ma, però, mi che allargassi un po' a chi allo stadio cerca, un, un, cerca una visibilità un e certo, un, un megaforo, perché magari il giornalista, tu hai fatto di mass media e riprendono questa roba. Io penso che... Se questi hanno guadagnato degli spazi, se hanno preso potere e se riescono oggi a condizionare l'ambiente, e spesso anche ad altri livelli, perché quando tu nelle intercettazioni che i colleghi di report hanno eh, mandato in onda, senti dei capi eh, ultra, referenti di famiglie dell'Andrake, che parlano al telefono con gli dirigenti della Juve e gli dicono: Voi ci dovete cacciare il biglietto, altrimenti noi stiamo tenendo l'inferno. E eh, perdonami, questa roba qui non è che lo puoi tenere sotto traccia. La devi raccontarla e non, non raccontarla è il più grande favore che puoi fare a questi signori, perché vuol dire che continuano ad operare nell'ombra, continuano ad operare sotto traccia, continuano a fare gli affari loro, che sono affari sporchi, sono affari criminali. Sarebbe come chiedere alle forze dell'ordine, vabbè, d'accordo, ma sappiamo che c'è il tizio che è, facciamo che, sì, operate ma non date la notizia, ma come fai a non dare la notizia? Cioè se i carabinieri o la polizia smantellano un'organizzazione un che fa truffe agli anziani, e magari hanno anche il piacere che, che, che la gente lo sappia, che la signora anziana sappia che se gli citofono dicendo guardi che eh, suo figlio ha, ha fatto un incidente con la macchina, noi siamo gli assicuratori, invece sono i mani magari magari un buon servizio che tu fai al cittadino se gli racconti quella con la mamma. La stessa cosa accade, ripeto, senza nessun tipo di processo senza puntare l'indice contro niente nessuno accade anche nel mondo dello sport che spesso è infiltrato da queste organizzazioni da chi non va allo stadio per tifare, ma va allo stadio per far prosentismo per far passare determinati slogan che non vanno certo in direzione della cultura di quello che raccontava Marco prima poi in Olanda si prendono la cazzotta e prendono la partita sì, lo fanno anche in Inghilterra dove i vecchi hooligans oggi magari un po' attempati, ancora hanno il divertimento di darsi appuntamento e vedersi due ore prima della partita in un campo fedico lo sa perché ha studiato il più meno di tifoseria, lontano dal calcio e si puntiano lì. Va bene, no? Fa schifo, sì, e però ognuno passa il suo tempo me, come dicevo. Quando sta roba ce l'hai invece in un posto dove ci sono dei ragazzi che si impegnano che studiano, io ho raccontato qualche giorno fa la realtà di Bergamo dove tu lo sai c'è cioè uno dei divari più interessanti insieme a quello del Bologna ovviamente nel, nel calcio italiano e dove il ragazzo viene dato un premio ogni anno che contiene la somma, chiamiamola la media inglese non c'è il calcistico tra l'impegno scolastico, quindi il rendimento a scuola il comportamento in campo e fuori quindi viene premiato il giocatore, il giovane il calciatore più virtuoso che loro facciano anche in altre, in altre realtà allora, quella roba lì mi interessa e è, è da lodare ciò che non fa dobbiamo portarlo a galla nella speranza che chi può intervenire e deve intervenire eh, e risolvere quelle situazione. ci tenevo a sottolineare anche con corazza che la maggior parte delle volte che io come radio locale parlo del Bologna ne parlo eh, <coughs> insomma, positivamente cercando perché siamo tutti tifosi in radio, quindi figuriamoci e no non voleva non voleva essere il processo del calcio, il processo dello sport, stiamo evidenziando un tema che è quello sport e l'egalità, detto questo sappiamo, di questo, detto questo, sappiamo eh, e l'ho detto in apertura, eh, proprio sottolineandolo, quanto di bello c'è eh, nel calcio, nello sport e l'obiettivo di questa serata era anche eh, rimancare ulteriormente per dire che lo sappiamo molto bene quanto di bello c'è e lo vogliamo tutti quanti difendere e chi fa il lavoro che l'ha fatto. Paolo, credo che abbia proprio questo come obiettivo, cioè far sì che il, gli aspetti positivi, chissà un giorno siano così tanti che ci sia sempre meno bisogno di parlare di tutto quello che non, non, non va. Quindi, eh, Daniele no, davvero, anzi, il calcio del, del dello sport. Io esprimo ho espresso la mia opinione in quel tipo di situazione che si è verificata in Polonia Inter per tutte le altre situazioni sì, sì, chiaramente giusto no, a raccontarle se avvengono sì, sì. giustissimo raccontare no, no. No, no quindi probabilmente neanche voi eravate così convinti di, quella, sì, di raccontarla sì. perché comunque l'hanno sentita veramente pochi ma dire, ognuno fa, fa le sue scelte secondo me si era tua risalto esagerato a, a un gruppo di 10 persone che non meritavano nessun tipo di audience. Poi è chiaro che tutte le varie situazioni negative come sono state raccontate, vanno raccontate assolutamente. È giusto dire così. Anche, anche a Verona lo dico in modo telegrafico, anche a Verona si disse che i Cori non li ha sentiti nessuno e l'allenatore e il presidente Verona dissero ma quale è questo qui ha fatto il cinema a Balotelli che potrà anche starci sulle scatole perché è un esugarante perché è spaccone ma noi abbiamo mandato sul nostro sito un video dove i V nei confronti di Barotelli e i V sono un verso onomatopeico dove tu dai della scena a un giocatore di colore ci sono sentiti evidentemente poi che non fossero 6.000 ma soltanto 50 o 40 60 il mio avviso non cambia la cosa. I bussi sono sentiti. È probabile che un giocatore che più volte, come altri, ha provato sulla sua pelle cosa significa essere discriminato per il colore della sua, della sua etidermide e non fa i salti di gioia. Cono di Bologna, perdonami, se si fa riferimento ad una strage in cui sono morti 85 persone, che l'abbiano cantato in 500 o in 40, secondo me cambia nulla, è grave o uguale. Allora perché devo silenziare o non dare notizia di una cosa abominevole? Cioè ai parenti delle vittime che cosa raccontiamo? Perdona. Raccontiamo che non abbiamo voluto darla perché non vogliamo far pubblicità a chi in mezzo alla strage di Bologna. Chiunque faccia informazione, chiunque operi con i il... ragazzi, Da cittadino, che si è in questa Costituzione di portare che l'hanno cantato come è andato fino, cioè e, rischiamo di, di, di ingarbugliarci. Il Daspo che è andato questo giorno, allenatore, di, di, di, di un dicembre di cui si parlava prima, gli è andato perché delle, delle mamme hanno denunciato in questura l'allenatore che dice che avrò denunciato probabilmente questo qui sarebbe ancora lì e invece gli è andato un Daspo di un anno cioè se vuoi sradicare il fenomeno subito che purtroppo secondo me si è perso nel tempo altro che dare notizie siamo stati troppo timidi per troppi anni nel lasciare passare certe cose certi slogan certi simboli le sbastiche allo stadio della curva del verona non è un caso che le esponessero lì dove applicavano dove indicavano il pannoccio di colore perché è la stessa curva che nel 2019 canta il buco contro tornano ten che dice siamo una squadra fantastica fatta a forma di spastica la metto la butto lì così, ma questa è la cronaca, non è il primo che non capisci. Quindi, viva il calcio, viva la l'aggregazione, viva, viva tutto quanto, viva anche la, la legalità, perché il tema della serata mi pare sia questo, calcio e legalità. Il momento in cui tu sconfini dai oltre il perimetro della legalità, secondo me devi essere raccontato. So, credo, che alcuni eh, ragazzi sì abbiano eh, una domanda, due domande, vero? Sì, vai, c'è quello mobile. mobile, grazie. Grazie. Vai Luca. È una domanda che volevo estendere poi a, a tutti e tre gli ospiti, insomma, coraggio, cultura, educazione, e vedete come quello di, di The Mark, di Willow Football, insomma è già De Jong e Vynaldo, non so se l'avete seguito in settimana, di, di, di, sì, Vynaldo, in che indica il colore della, della pelle di De Jong come manifesto contro il razzismo, dimostra che mostra che in 30 anni forse non è cambiato molto. Qual è il messaggio che volete dare per sconfiggere concretamente la piaga del razzismo alle nuove generazioni, al nuovo pubblico del calcio? Vai, vai. Sì, non ho eh, seguito l'episodio perché stavo lavorando ma non sono stato attento. Cosa ha fatto De Jong o Binandum? Binandum ha assinato una tripletta e ha andato a sfruttare indicando il cambio di colore bianco della pelle di De Jong come manifesto di uguaglianza contro il razzismo. Eh, allora, eh, io penso che, che sia un argomento talmente vasto che non ci si sentirebbe di, di, di, di ore e ore e ore come, come... esatto. Eh, io faccio questo, porto avanti questo progetto dove c'è anche il tema dell'integrazione, eh, che, che, che cerchiamo di, di portare avanti attraverso eh, la, la conoscenza, no? come ho detto prima, di ragazzi che, che, che vengono da, da mondi diversi, mondi perché vengono dal Giappone, dal Canada, eccetera. E la cosa che, che mi dà tanta, tanta gioia è quando li vedo. Interagire tra loro ecco, questo è un momento che magari può essere banale per alcuni ma secondo me invece è proprio un tendere la mano in tutti i sensi per cui se riusciamo un po' tutti o di più o di meno a fare un qualcosa ecco, dobbiamo ovviamente formare una grossa massa no? per poter cambiare le cose ecco, nel mio piccolo io ho iniziato questo progetto e vedo che già dei risultati ci sono, però è un lavoro che ovviamente deve partire dal basso, come ho detto prima ed ecco, sì, è, è lungo non bisogna lasciare spazio perché dopo si arriva a un certo punto in cui le cose eh, dilagano e sono quasi, ed è quasi impossibile poi con un'ondata no? ecco, cercare prima di prevedere e, e, e, perché dopo diventa troppo tardi. È meglio completare il Mose prima che non si può fare. Beh, adesso. Abbiamo stati a parlare però perché fai degli assist che, che sono.. vabbè, però ecco, eh, sicuramente. Eh, insomma, si deve fare qualcosa a tutti, ma ripeto, eh, tornando al discorso di, di quando ero giocatore, ecco, noi eh, non, non abbiamo mai, mai mostrato o, o non l'ho mai visto neanche in campo. Momenti cioè, ci si insultava, ma ci si insultava anche tra, tra, tra, tra Bianchi. Io non ero uno di quelli ma ne avevo tanti compagni che, che a parole eh, facevano la battaglia a parole che diceva, ma concentrati sul pallone, su, su, sull'avversario, non... eh, ecco, però non, sì, non ho mai avuto episodi gravissimi in questo senso, sì. sì, Anzi anche tu qualcosa rispetto a... Ma sicuramente. Eh... Il tema del razzismo eh, va insegnato e, va, e, va, e, e, e in generale va, va, va inculcato sin dalla, dalle prime fasce d'età. Eh, devo dire che oggi in questa società abbastanza multirazziale che abbiamo a Bologna, Bologna che è cambiata tantissimo. Eh, questi anni, negli ultimi anni in modo particolare, credo che eh, come città abbiamo dimostrato ampiamente eh, di essere aperti e, e accoglienti e assolutamente eh, disponibili eh, nello sport e eh, eh, nei, nei vari settori giovanili è un tema che va, va, va toccato, che va condannato la prima, la prima, uh, appena, appena si dovesse verificare qualsiasi episodio. Solo in questo modo si potrà, si potrà avere un domani migliore, probabilmente anche stati migliori, eh, con, con episodi che speriamo possano finire al più presto. Guarda, io te la dico facile facile, la ricetta non ce l'abbiamo, non ce l'ha nessuno, altrimenti non saremo più forse nemmeno eh, a parlarne. Io faccio una considerazione, la storia insegna le chiusure, l'odio, eh, il razzismo, eh, i nazionalismi, non hanno mai portato nulla di buono, questo lo insegna la storia. Allora, io plaudo ovviamente il progetto di Marco e mi riallaccio a quello che diceva apertura, cioè, eh, scusate il gioco di parole, l'apertura. Allora, la diversità non è un pericolo, quelle che noi riteniamo delle differenze, dal mio punto di vista, non sono un pericolo, una minaccia, ma sono un'opportunità, sono un valore aggiunto. Questo vale nel calcio, vale nella società, vale... Per strada, vale nel giornalismo, vale… Allora, ragazzi, e che bene ci siano in realtà come questa, come, come è, è, è il campo dove poi cresceranno, è il campo della società, è il campo dove poi ci sono anche delle linee, delle linee che delimitano questo caso. Le linee sono quelle che piacciono o non piacciono, a me eh, piace molto, sono le linee che ci impone e che come dire che sono previste. Dalle leggi italiane, dalla costituzione del nostro paese. Nel momento in cui tu ti poni fuori da quelle linee, esci dal perimetro esci dal campo. Allora a quel punto occorre farsi delle domande, occorre pensarci prima, come diceva Marco, prima che quel fenomeno non sia più controllabile, lo fermi prima, lo sradichi dalla radice e torni, torni all'interno del perimetro del campo, perché lì è soltanto di costruire qualcosa di buono. Credo ci sia un'altra domanda? e poi ci abbiamo la chiusura. che domanda? buonasera a tutti volevo portare due riflessioni Dunque la prima, io vado in trasferta se no l'ho ho visto tutto tutte, poco ci manca dall'80 all'84. per cui mi leggo un attimo a quello che diceva Paolo per il discorso di, quando un gruppo non è solo l'idea sicuramente portano certi messaggi, sono... A dire, e c'è anche un tema di violenza, perché se tu hai i denti di un gruppo che è predominante, anche a livello proprio fisico, no? Cioè, tieni di tu, dietro non trovi nessuno, non troverai mai nessuno che dice no oh, ma cosa stai facendo, piuttosto magari la pensano all'opposto, però di fianco ignorano perché li fa grandi. No, questo, è, questo ripeto non vuol dire minimizzare tutta la assolutamente pericolosa, però per quello che ho visto io, se sono 30 possono arrivare a 40-50, che è moltissima, però ecco, io ho frequentato curve dagli anni che ho detto, ripeto, è una cosa gravi, gravissima quello che sta succedendo, è sempre successa è da condannare al massimo, però ecco io del mio mio piccoli tendo un pochettino a eh. rispettere quello che lei ha detto, cioè che è il non è che non fa. Un po' per cui la mia esperienza è quella, cioè, sì. no, molto velocemente Secondo me la società è questa, la globalizzazione, ti porta eh, L'economia ti porta tanto poi a un meterazzismo, quella contraddizione è la stessa dello sport che abbiamo nel calcio, penso, secondo me. Eh, la domanda mh, che volevo fare è intanto chiedere a questi giocatori ah, certo. che cosa ne certo. pensano, perché era stata richiesta dalla Toranza prima, e mi sembra interessante perché sono stata colpita dalla questione eh, scommessa lo piano giovanile l'altra invece domanda vogliono fare il procuratore perché il discorso del procuratore sembra che sia importante perché anche lì la mafia che si è stupenda anni fa no? gli arrivano procuratori procuratori tra l'altro preparati all'interno dello stesso sistema sportivo quindi un ruolo che si autoregola come anche il giudice sportivo quindi tutto è il sistema che andrebbe visto e siamo su politicamente scorretto percorso errato, questo è un problema di politica scorretta del mondo del sistema sportivo. Allora, ragazzi, va, allora sì. Sì, giusto, sì. cioè, tanto si sente. Scrivimi. Quando impiamo, cioè, vogliamo prima poi lasciamo eh, andiamo, ah, no, no, no, no, no, no, allora andiamo. Ragazzi, vi va di eh di dire qualcosa? Da... Sentieri. Se no, me, no, no, no, dai, no, no, dai, okay. proviamo. Se vuoi, te lo allora, tengo io. Vabbè, io mi chiamo Giorgio Griego, gioco piano Bologna. E, cioè, sono... Mi piace questo, questo convegno perché anch'io vado a scuola, frequento la quinta sportivo scientifico paritaria. Sono abbastanza bravo a scuola e nel tempo libero, oltre che giocare tanto, mi documento, cioè, mi piace ascoltare queste, queste discussioni che comunque servono anche noi per, eh, per crescere, Io, cioè, noi nello spogliatoio abbiamo tanti stranieri, eh, noi andiamo d'accordo, qualche di colore, ma come ho detto prima, episodi di razzismo non ce ne sono e anche pochi in campo. Però per quanto riguarda le curve, sono d'accordo con quello che dice Paolo, va, va condannato ciò che non va e bisogna, bisogna, studiare, bisogna studiare anche in questo mondo, anche il nostro mondo del calcio, per, per capire meglio la società e le cose che, che ci riguardano. perché giustamente Ciao, a, a, a, arriviamo no no no è i temi voleva schivare la eh, no no dai, io ci metto no, la faccia eh. no certo no beh è ovvio che come dire in tutti i settori c'è la parte malata eh, dipende dall'indole individuale che uno ha io penso che il procuratore, che faccia l'avvocato, che faccia il commercialista, che faccia la... eh, Posso riconoscere che molti dei miei colleghi, eh, tanti colleghi, abbiano rovinato un po' la figura del procuratore, eh, che secondo il mio punto di vista deve mettere sempre eh, davanti a tutto e a tutto il bene dei ragazzi. Nella mia storia da, da, da procuratore ho sempre eh, guardato eh, la collaborazione innanzitutto con le famiglie perché credo che sia assolutamente importante per l'unico fine che come ho detto prima è la crescita del ragazzo, il trovare proprio un equilibrio, no? un equilibrio perché molte cose le vengono a sapere loro essendo loro figlio, e molte cose poi in grande confidenza le posso sapere io. Dopodiché dove girano e qui torniamo al, al punto di partenza eh, dove girano dove potrebbero girare tanti soldi e lì si trova di tutto quali a tutto andare che eh, magari preferiscono eh, guadagnare un euro oggi piuttosto mettendo a repentaglio poi invece una scelta o attraverso l'imposizione la carriera dei, dei ragazzi e non eh, invece in, non investendolo in, in quello che potrebbe essere un domani, no? per cui credo che come uno debba seminare per poi riuscire a, ad andare in giro a testa alta a guardare tutto il eh, mondo, io penso di essere un lo dico in maniera molto chiara perché per chi mi conosce, eh, parlo anche in maniera molto diretta ai ragazzi perché io pretendo, eh, mi aggancio un attimo al discorso a Ecco, io ho avuto la fortuna, perché questa è una fortuna, di avere un responsabile del, signor, del settore giovanile che si, chiama, si chiamava Mino Favini, che è stato, io vengo dal settore giovanile del Calcio Como, e come responsabile, era anche allenatore dell'epoca, il responsabile del settore giovanile è stato Mino Favini. Ecco, mancano quelle figure lì. Mino Favini, per chi non lo conosce potete andare a, a documentarvi, era non solo un insegnante di calcio, ma era un insegnante di valori, di educazione, di rigidità nel rispettare le regole, cosa che oggi non c'è più. Cioè un ragazzino che si permetteva di andare all'Atalanta o al Como all'epoca non poteva più, cioè stava a casa. Per ecco. cui sì. bisogna essere anche un po' più religiosa. Tra... Correscia, se non sbaglio, correggimi, ora nel settore giovanile gli allenatori non si chiamano più eh. allenatori ma istruttori è così? Sì, si chiamano sì, sì, perché è stato... noi li chiamiamo tecnici educatori ecco, tecnici educatori Poi... questo per dire che non devono soltanto trasmettere tecnica e tattica ma, ma sì, avere unire la parola oltre che tecnico ma anche educatore perché pensiamo che quella sia l'altro 50% di quello che dobbiamo, dobbiamo dare a loro eh, per tutto il tempo in cui sono con noi ed è veramente tanto. Giorgio prima nella sua esposizione e nel, nel suo pensiero insomma, credo che abbia dato dimostrazione di, di che eh, aver organizzato questa, questa serata, questo incontro forse avrebbe meritato portare non solo due ragazzi della primavera ma tutta la squadra. Ragazzi degli yeah. no, eh, un paio di considerazioni su, soprattutto sul codo. Che è stato. io devo dire la verità non mi sono stupito perché è un coro che è 30 anni che si sente a Bologna ah, senso, i veronesi vero. lo cantavano negli anni 90 se non vado errato anche gli Ascolani a fine anni 80 e se noi andiamo a vedere che cosa unisce i fosili di Ascoli, il Verone e l'Inter è una linea nera che li unisce e c'è cioè, una grande contraddizione nel senso che Appunto, i tifosi dell'Inter se potessero li ammazzerebbero tutti con i dell'Ascoli però ai raduni magari di lì Forza Nuova o ai grandi concerti bevono assieme senza nessun tipo di problema ecco, ecco benvenga, benvenga che è stata raccontata questa volta ma questo è un coro che è appunto è quasi 30 anni che, che si sente a Bologna ecco, no, lo volevo, lo volevo dire proprio perché secondo me e non averlo raccontato per così tanto tempo, effettivamente come dire, certe linee nere se lo girano questo coro e lo ripetono. E poi vorrei chiedere a qualche, qualche tifoso di estrema destra del Bologna quanta rabbia gli fanno poterlo cantare. No, non credo, secondo me anche allora... Io, so, considerato... io volevo dire, credo sia un coro che tutti eh cioè da questo ah, punto mio, di vista da mio proprio disgusto io prima ho, mia sentito quindi io ho abbonamento in curva a Bologna io sto poco sopra quelli che hanno la sbarca tatuata i testi che sono niente a che fare però devo dire che quando c'è stato quel coro lì che effettivamente dalla curva non si è sentito, sì, per me non si è sentito, perché dalla curva no, non si, si è sentito, quello sì. è il tribuna vicino alla Sassi, esatto, eh, sì. molti si sono piuttosto alterati, eh. perché comunque vivono la città come, eh, cioè la città è Bologna, certo anche se loro... è la lo stessa cosa che dicevamo, dicevo, per tutti, quando c'è il momento scienze. della memoria di Arpad Vals, quelli che hanno la sbastica sono i più quelli tutti in silenzio, cioè non si rendono neanche conto della contraddizione interna tra quello che loro professano ogni giorno e poi vanno a vedere la storia del giocatore, eh? proprio vivono due realtà parallele nella loro mente, secondo me... No, L'impatto no, è stato, per chi ha anche la mia età, cioè, eh, molti, molti, molti dei presenti si ricordano esattamente dove erano quel giorno, a quell'ora, in quel momento, eh, quando insomma, fu quell'atto gravissimo. Quindi quando tu ti ritorna la memoria è chiaro che insomma, Fastidio e la, la, la nausea veramente importante. Sì, buonasera. Eh, Volevo appunto dire che tutti questi tipi di cose sono dati sicuramente dalla mancanza di cultura, rispetto e dall'ignoranza di, di, di chi canta, che probabilmente non sa neanche cosa sta dicendo. Eh, eh, Volevo chiedere a voi che siete giornalisti eh, dove quando è giusto accendere il faro come, come, come dicevi e quando invece no per esempio eh, durante le partite di calcio eh, le televisioni che se c'è un'invasione di campo dopo di anni non si vede, non si vede più eh, non inquadrano più giusto per evitare emulazioni e cose varie e, allora allo stesso modo, eh, se delle volte magari non si corre il rischio di fare proprio il loro gioco, nel senso che sono quattro ignoranti che cantano e si dà un, un risalto e si mette, eh, insomma. È chiarissimo quello che vuoi dire. Guarda, io penso che il confine è molto sottile, cioè il confine... Tra il rischio di creare un effetto emulazione e il rischio invece di essere sacciatico per quelli che fanno un mestiere perché non racconti un fenomeno, è molto sottile. È chiaro che nella redazione di un giornale, di una tv, di una radio, si fanno delle emulazioni, ci sono, non a caso, facciamo questo mestiere perché lo facciamo da qualche, da qualche anno, non a caso, purtroppo, che sono vecchio, e, e quindi fai una valutazione. Io tendenzialmente penso sempre che voltare la faccia dall'altra parte lo, è grave se lo fa il cittadino ed è ancora più grave se lo fa uno che fa informazione. Nel senso che al netto della scelta che tu puoi fare, racconto la grafica, non la racconto, racconto il comodo. Io penso che se fai questo mestiere qui, lo devi raccontare. E l'ho detto prima in modo molto chiaro, che sia per 10, 40 persone, 400 dal mio punto di vista è rilevante, come diceva prima Federico il fatto che questo corso sia un dream di molti tifosi di investimento alla destra ci racconta e ci dice, ci dice molto. Poi mi rendo anche conto però che... Se raccontiamo tutti ci faremo qua... No, ma... sì, ogni... uno uno e ogni cinque... e, però il cioè, fatto ah, che ci sia uno in 5 secondi non è, non, è, non è che ci conforta, è, è grave e il fatto che ce ne siano sempre di più, perché il razzismo è distante, purtroppo lo dicono, lo dicono le statistiche, è aumentato, in generale nella società, ma negli stati, che sono chiaramente uno specchio della società, è aumentato, e quando lo pagino un visto che tu non puoi correre. Allora, io sono per raccontare sempre, chiaramente non eh, creando, come dire, incentivando chi vuole eh, eh, diventare razzista, ad, ad accorciare tanto, mi mi sono per raccontarlo sempre. Chiudo dicendo che me ne vado di questa sera molto più ricco eh, rispetto a quando sono venuto e per questo voglio ringraziare Giorgio, eh, non solo per, per la sua curiosità e per la sua voglia di conoscenza, ma anche perché se questa roba arriva da un calciatore, giovane calciatore, sono un calciatore, la primavera è l'anticamera della prima squadra, no? Per me è importante, è un segno, cioè il fatto che uno che gioca pallone colga un certo tipo di clima che alberga nelle curve, che alberga sugli spalti, giustamente lui dice che noi in campo non siamo razzisti, non discriminiamo, e io ci credo come se ci fosse in campo con lui, però dice che quello che accade sugli spalti è un po' diverso da quello che accade in campo, che sostanzialmente è quello che dicevamo all'inizio, dove mettevamo in risalto questa forte contraddizione. Per cui il giocatore va da una parte e il tifoso va dall'altra. Il giocatore vuole andare avanti, vuole progredire nell'apertura, nel multiculturalismo, nel, nel rispetto del, di quelli che hanno sembra la diversità, ma magari non lo sono, perché se un suo compagno di va da inganno, magari c'è anche lì qualcosa da insegnargli, di e viceversa. Allora, la testimonianza di Giorgio che ho trovato straordinaria, anche perché è non comune, io conosco qualche giovane calciatore, a Bergamo non ne ho incontrati tantissimi che dicono sì, attenzione, qui c'è qualcosa che dobbiamo imparare a conoscere. Io per esempio credo che magari non tutti noi sapevamo stasera che il foro sulla stazione di Bologna era un coro che è di moda da E stasera lo sappiamo. Eh, nemmeno io lo sapevo. Esatto, e poi un elemento di conoscenza in più. Se questa fase, questa voglia di sapere a da uno che il campo ci sta, secondo me, ben venga e quindi ti ringrazio molto per la tua testimonianza. Grazie a te. Bene, io credo che ci possiamo avviare alla chiusura eh, di questo incontro. Ringrazio davvero tutti per la vostra partecipazione. E voglio ringraziare il presidente della Certolese, invece, sì, lo faccio perché eh, sono una persona che si impegna molto. È una società molto seria e speciale, e vado fiera del fatto che uno dei miei bimbi. Giochi qui e quindi grazie a Gigi, davvero. È una società sana, sembra di essere in famiglia, sono convinta che quando le cose sono così davvero si sì, possano eh, gettare semi importantissimi anche rispetto a queste tematiche, eh, tra una società che rientra nel progetto eh, del. Delle varie città del territorio affiliate in qualche modo al Bologna Calcio, un grande lavoro che si fa in questo territorio del quale eh, tutti noi, no? anche i genitori, andiamo, andiamo a piedi. Quindi, anzi, a Corazza, continuate così perché state eh, facendo un gran lavoro, ragazzi, bravissimi. Bocca al lupo per questa stagione, come sta andando? La stagione sta andando abbastanza bene, è chiaro che siamo agli inizi sì, quindi è no, il, percorso, sì. il percorso è ancora, è ancora molto lungo, eh, l'impegno c'è, ce lo mettiamo tutta come sempre, tra l'altro la Ceretolese fa parte del nostro progetto 365 che ringrazio per, per l'adesione, ci sono 57 società in Bologna e in provincia che credono in noi, quindi ci sentiamo questa grande responsabilità. Ringrazio ovviamente sì. tanto Marco Del Marchi perché è stato un piacere averti qui vicino quando da insomma, tempo fa ero allo sì. stadio sì. sì. sì. E eh, sì. sì, anche per il cento angolico. Sì. Sì, sì. sì, sì. sì, sì. sì. Comunque complimenti, diamo l'appuntamento ad aprile eh, al prossimo torneo internazionale organizzato da Lula Football torneo di calcio under che si a volo, anche di salire come sempre, e parole che no, 8, 13. parole chiave, sport, uguaglianza e integrazione, quindi insomma cadiamo proprio a fagiolo, e ovviamente ringraziamo tantissimo Paolo per Forse il voi. lavoro che fai, per il coraggio, eh, nel portare avanti, quindi, chiudiamo dicendo insomma, che ci vuole coraggio, e altruismo, Fantasia, sì, sì. una citazione a casa di una delle canzoni più belle sul calcio, questo vuol dire quanto lo amiamo, coraggio, altruismo, e fantasia che ci vogliono in campo ma anche nella vita. Grazie, grazie a voi, grazie.